Allora, allora sei pronto? Assaporerà la mia vendetta. Amore, sono a casa toglieti le scarpe perché ho appena lavato a terra. Amore, cosa fai di bello? Stai pulendo il piano! Amore, hai visto il mio cellulare? Sai che l'ho lasciato qui sotto, eh? va vedere? Ah, vedi? Eh, l'avevo lasciato qui, è sbadato!